Nick sei proprio bruttissimo oggi, più del solito Ma come? Sì, sì, sì, ma non così brutto come l'invasore 3000. E ragazzi, oggi abbiamo un invasore 3. Tre... Non sto scherzando, veramente. C'è un invasore 3000 che si chiama una persona che è entrata così a caso nel mio server. Nel nostro server. E non sappiamo come mai è entrata, praticamente. Secondo me sta giocando. Tipo, io lo lascio qua. Vediamo come andrà in questo video. Ma devo anche capire chi è. Quindi ho deciso di iniziare questa registrazione perché devo capire bene chi è questa persona. E quindi, forzani, vieni con me. Andiamo da questa parte. Eh, andiamo a trovare questo invasore 3000, che sinceramente non sono nemmeno d'ordine. Lo troveremo Poi questo castello L'ha costruito anche Nick Tipo ha costruito Le fornace automatiche Eccetera Molto belle Devo dire Bravo Nick Grazie Un, un po' asimmetrico Però devo dire ah. Questo fa schifo Da parte tua Però eh, Non lo sapevo Eh ho visto Ho visto Ma infatti Vergognasi per questa situazione Perché sono anche a me Da non fare Le cose asimmetriche Perciò Non l'avrei mai fatto così Vedo, vedo Vabbè, comunque Andiamo da quest'altra parte eh, E cerchiamo di trovare L'invasore Tremila Scusate che mi è partito Un attimo di, di russo Però praticamente eh, Nulla contro ovviamente eh, Assolutamente Ciao a tutti gli amici russi E... Eh... Gai, volevo dire invasore 3000 ma dove caspita si trova questo invasore Non mi, ri non, cioè perché è, non mi ricordavo più come si chiamava questo invasore 3000 eh, Mi era venuto una sorta di, di stupidaggine Ma no seriamente vedete che c'è in tab l'invasore 3000 Ci dovrebbe essere da qualche parte Non è che qua dentro No non è dentro casa mia in teoria infatti Ok no, tu parla sempre alto eh Perché tu stavi, ti stavi addormentando non so come mai Ah ok scusa Ok, allora eh, tu lo vedi, Nick. Dove potrebbe trovarsi secondo te? No, non lo vedo. Non, non so dove si potrebbe trovare. Mannaggia, forse perché è spawnato. Tipo, e ci sta cercando il villaggio. Potrebbe essere. Possibile. Mm. Sì. Allora io, intanto che lui arriva, mi metto a coltivare un attimo. Quindi faccio queste cose. Comportiamoci come se, tipo, noi non eh, capito. Come se non lo conosciamo, e come sì, se non ci fossimo accorti. Lui è dentro. Sì, esatto. Come se, esatto, come se non, non, non abbiamo capito niente, tipo, no? E magari, ecco, è l'invasore. Fai finta Tutto? di niente. Fai finta di niente. Fai finta di niente comportati normalmente vedete lui, lui si sta avvicinando praticamente ora io mi sto preoccupando perché non so nemmeno chi, che caspita di persona sia potrebbe essere un amico nostro tipo non so cioè, un amico mio di certo non è perché non lo conosco poi magari ciao addio ah, eh, perché questo ciao ciao chi sei? Sì sì io gli sto rispondendo Tipo così no? Cerchiamo di capire bene Facciamo comportiamoci in modo normale Magari lui tipo dirà Oh questi qua non, non mi stanno calcolando Se ne vadano a quel paese Speriamo ah, di nuovo però. cartello? Che cartello ha scritto? Eh tipo delle faccine Oh mio dio aspetta un attimo che devo vedere Il vostro più Aspetta il vostro più grande fan Cioè nel senso è un nostro fan aspetta. A quanto pare sì Ma di Yt domanda cioè, perché io voglio capire, ha proprio scritto, ha proprio messo le faccine sorridenti. Eh, eh, sì, beh, è sì, simpatico però. È simpatico. Sì, cioè, io... E eh, io lo lascerei, ha detto sì, Dani. Perché ha detto ah, sì, Dani? Infatti, no, ha detto sì, dai. Ah ok no, Infatti di tutto Ah di tutto anche di TikTok Perfetto Mi fa piacere Sono queste due cose abbiamo. abbiamo iniziato Twitch Ma poi l'abbiamo un attimo abbandonato Perché non era il nostro campo d'azione Almeno non per ora Poi con, comunque continuerà Lo dico anche qua Perché comunque Ho voluto provare questo, questa piattaforma Ma per ora mi preferisco concentrarmi su, uh, su YouTube E su TikTok che, che sono le cose che so fare bene Poi dopo Twitch più avanti Ritornerà Però dico più avanti Forse fra un anno Quando finirò parlando al castello No, eh, no, non deve entrare nel mio castello No, aspetta, se vuoi lo fermo, lo uccido Cosa sta facendo? Sta mettendo cartelli, Castello bellissimo eh, Da non si sa Come cosa vuol dire da non si sa? È mio Ma no, scusa, Nika. adesso io devo capire che caspita vuole Ma fare questo Ma sto andando roba con i cartelli a caso Sto andando in una zona che ancora non dovresti vedere Eh che per, peraltro è ancora in costruzione. Mannaggia te, dovresti finire. Eh, però scusami. Perché, allora, perché sta facendo sta roba? Deve, deve uscire sto qua. Non, non si deve permettere mai la vita. Allora, ho capito. Aspetta. Uh, devi stare fuori. Fuori. U, u, fuori. <ride> Vabbè, abbiamo, ci siamo capiti. Oh, wow, wow. Esci dal castello. No, perché sinceramente. Io comunque diminuisco un attimo, ragazzi. Perché sennò non si vede assolutamente niente. Diminuisco la chat. Ok. Adesso non si vede letteralmente niente. Non puoi rimanere qua, dice Nick. Esatto, non, non può. Cioè, come si permette sto qua? Però, Nick, oltre... Uh, io quando finisco il discorso, devi ah, parlare okay, te. Okay, devi scusa, parlare scusa, te! Scusa, scusa! Stai concentrato! Mannaggina Santangina. Ok, allora, questo invasore è 3000, comunque. Proprio, cioè, non si può permettere di entrare qua dentro. Perché ah, avete infatti. visto che a me girano le parti. No, non per dire, però comunque è un po'... Vabbè, no, dai, cioè, comunque è simpatico. A parte che ha messo i cartelli, questa cosa... Ma è finito. Sta continuando a mettere i cartelli, questa cosa non mi sta facendo... Riggerare. Mi dà fastidio a me. Sì, anche a me dà fastidio, cioè non puoi... Allora, ma poi che skin ha? Cioè, alla di Gomma Rosa, che peraltro no, sono... Infatti. Sono fan di Adventure Time, di, di Gomma Rosa, molto bello, cioè... Mh... Un cartone molto bello di Cartoon Network Mi piace, ma cosa sta scrivendo? Oddio Non lo so Allora, aspetta cassino? un attimo Sei felice? Cosa, poi cosa sto scrivendo pure io Che non so, ne, so Non so scrivere praticamente sono su, Io ho paura di quello che sta per fare comunque Perché potrebbe... Sì, yuppi, Parti! Potrebbe scrivere altra roba Un po' più... No, ma sono convinto che lui è bravo L'invasore 3.000 Certo, ha un eh, nome... No, no, no, da un fastidio della Madonna Lo detesto, Nick lo, Ok? No, ma io, no, so Ok che il nostro fan Però i nostri fan di solito non si comportano No cioè, ma infatti Sono più bravi di solito Non rompono le palle in continuazione I tre, tre secondi Siamo stati tutti i tre secondi siamo, Ci siamo rotti le palle no, Non è mai possibile questa cosa Invasore 3000 Ma come ti permetti oh? Se stai guardando questo video Non ti permettere più a fare ste robe Perché guarda che mi girano le scatole Ma poi Sasso dove stai Sasso Ma non As lo so No vai, ma sto qua è Ma è cioè. andato Ma seriamente, a me ma Aspetta, dove stai ma non è neanche nel server mi ma sa Ma lo che vedo Ma mi oh, sa oh, che è ma... cresciato Ma fi... figlio di Ma guarda io veramente non, non ho parole guarda. Vorrei dire Ma tante questo cose. qua cosa sta facendo intanto Ma sta Si è messo lo spawn point Ma pure ti ha, ha aperto la cassa Mi ha aperto la cassa sì. sì mi ti ha aperto, ha aperto la cassa, la cassa. Cioè proprio quando sbaglia a scrivere non ti ha aperto Apreto invece no? Apreto la casa Comunque qua si è il di esatto. sconosciuto Non so perché sconosciuto dovrebbe essere Ma poi infatti ma perché ci sono mille letti qua? Non è normale questa cosa Dobbiamo farci i nostri letti Cosa sta facendo? Ma la smette? Allora scusa un attimo Smettila No no avevo anche detto io di smetterla Ma lui continua Cattivo Cattivo Cattivo Ok, beh. È uscito. Oh, no, si è offeso. Finalmente. No, è entrato. Peccato. <ride> oh, Jesus. Ok, sto cercando di capire come trattare questo invasore 3000. Perché non è. Cioè, non è nulla. Non... Basta. No, non scavare. Pazzo, scavare. Dai, io non so, non so scrivere. Perché sto cercando di scrivere veloce. cosa sta facendo? Ma è completamente fuori di testa. No, aspetta, no. io non lo so proprio. No. Devo picchiarlo. No, devo guarda, picchiarlo. Cioè, lo mettiamo in prigione. Allora innanzitutto vedo che si era messo in una giara di, di vetro Questa cosa non è... Allora basta Via show via Non ti permettere Cattivo cattivo cattivo Ma guarda tu questo cattivo Cosa c'è qua? Ah c'è Nagito No cattivo per chi guarda quell'anime scriva io Io non l'ho mai visto comunque Sono i nostri nemici che lo guardano Anche io l'ho mai visto Scrivete se avete mai visto qualche... Scrivetemi il vostro anime preferito nel, nel, Nei commenti se ce l'avete O tipo che cosa guardate Come intrattenimento a parte YouTube ovviamente O tipo quali YouTuber guardate nei commenti Anzi, mi piacerebbe molto saperlo Perché io tipo seguo a volte Lion Poi ovviamente tutti gli altri canali di scienza E robe del genere tipo uh, uh, Cose strane Comunque guarda qua Perché hai ucciso l'invasore? Cioè poverino adesso... Adesso eh, non mi... ho fatto per sbaglio. Ho capito sì, che so ti sta sul vita Eh, ho capito che ti è sta stato. sul tavolo. Eh, non ho capito cosa hai detto. Aia. Eh, aveva poca vita. Eh, lo so, lo so, purtroppo. Eh, però vedi, si è offeso così. L'hai offeso. Adesso... Eh, non, vabbè, non fa niente. Stiamo parlando di uno che rompe... che rompe. Sì, ho capito, però, comunque, se entra nel server, dovremmo trattarlo in un modo abbastanza caruccio, no? Cioè, è un nostro ospite, di solito, gli ospiti... Ho capito, ma non stavo allora. andando in prigione, cioè, stavo anche iniziando dal fastidio. A parte che anche gli ospiti, comunque, non è che vengono in casa e ti strappano tutte le vestite no, di rosso. Anche gli ospiti, quando vanno a casa delle persone, di solito si comportano bene, però... Comunque, di solito, gli ospiti si comportano... Oh, Ma sta basta. Chiando. Oh, no, sei cattivo! Non fare così... Perché? Perché io. Pff, i, i, io ti. No, cosa sto scrivendo? Io ti vi. Sì, hai capito? Cioè io veramente. no Com'è possibile questa cosa? Che non, non si capisce mai. Veramente scioccato. <ride> Nick è cattivo. No, è lui però cattivo. Allora, hai ragione. Scrivi. Eh, <ride> Vabbè, ha capito, dai, è, è per spiegarci, mi sembra per spiegarci come persona. Allora, vieni qua, Nick. Aspetta, io lo metto in punizione. Forza, cioè, ma, comunque... ma perché? Ma io cosa ho fatto? Eh, perché dobbiamo dargli corda? Non, non sai, vai, vai qua. Ah, ok. Vabbè, io tanto poi scappo. Perché? Vieni. Scappo. Sì, vieni. E qua, vedi. è, bra... è cattivo. Vedi, cattivissimo proprio. C'è proprio una roba pazzurda. Anzi, adesso guarda, lo sposto anche su DS. Perché vedo che sta qua, nella home. Lo sposto, così almeno ci sente. E Però non gli do. Tanto non può parlare qua in questa stanza. Non ha provato. Eh, non ha, cioè, tipo, non ha la possibilità di parlare. Allora, ciao. Ora ci senti, praticamente. No, siamo tutti quanti molto belli qua, appassionatamente. Vedi che Nick è proprio antipatico comunque. Cioè, l'ho messo qua dentro e proprio sta sul cacco. Per non dire qualcos'altro, guarda, perché se no sarei. Cioè, vero, scrivimi in chat se mi senti, perché forse non mi senti nemmeno. Ok, no, vedi, mi, mi sta facendo la. la testa. testa Ok, perfetto. L'importante è questo, mi sta sentendo. Perfetto, perfetto. Beh, senti sei in... in prigione. Come ti senti al fatto di. Eh, no, infatti, in prigione. No, però allora ascolta, fermo. Sta essendo un po', stai un po' dando fastidio Perché praticamente stai rompendo cose Stai mettendo cartelli in giro e lo so non ti devi sentire triste Ma È la verità un pochino no? Dopotutto però comunque puoi, puoi comunque stare in questo mondo e giocare e farti la tua casa normale Se vuoi non puoi pigriera. fare eh, cos'è che hai detto tu che non sei capito Un prigionato L'hai imprigionato, ok. Esatto, ti meriti. Se stai lì. Ah, ciao! Via vita starai. Esatto, ciao ciao. Aha, adesso che bello non avere i, le prigioni. Che bello. Oh, ma eh, come funziona sta? ho fatto io quelle bellissime prigioni, Sì, Bellissime. No, eh, sto uscendo rientrare. aspetta, fai un attimo, roba. Cosa stai facendo, ok? No, non puoi uscire e rientrare. Guarda, che va contro la costituzione. Eh, no, stai ma, ma stesso là dentro tanto. Sì, beh, questo è vero, però comunque da fastidio nella chat, cioè, è impazzito. Eh, Vabbè, se ok, se va No, allora, mi sembra brutto bannarlo, quindi... Ok, aspetti, ti ridò la possibilità di uscire, ma comportati bene, forza, esci. <ride> bene, vedi, adesso ti felice. Oh! <ride> Schifoso che non sei altro, non ti permettere mai più di essere okay, con te, sì, sennò no, poi dopo dovrò, dovrò metterti in prigione, per sempre. Dovrà far cose brutte a me, mettermi in prigione. Parla forte! Ok, hey. no, Nick, allora, Nick. No! Mi sa che ho sentita in ritardo! Ah, che bello! C'hai pure la connessione rotta, bello come no, cosa? Di solito non è così, però vabbè. Mi fa piacere che non sia così di solito. No, infatti di solito non è così. Chi sa perché proprio mentre registriamo il video deve essere così la connessione, vero? Mao, eh, oh, ma io non ci posso fare niente. Comunque, questo invasore, secondo me. Aspetta. Eh, comunque, invasore ti spostiamo. Ciao ciao. Adesso spengo la musichetta perché ha proprio rotto le palle, scusatemi tanto. No, ma infatti, cioè... Allora, ma bannalo! Lo ba no, non lo voglio bannare perché secondo me lui nasconde, ragazzi, un segreto oscuro. Mi aveva detto un mio amico che questo invasore viene, tipo, a volte, non lo so, che viene nei suoi mondi, che fa cose... Secondo me lui è l'invasore... E sono molto amici. Proprio così, tac, cioè, vabbè. Attibile. Eh, Sono molto amici Non vorrei che questo in eh, amico In realtà sia stato persuaso Sia stato tipo costretto anche magari Da questo invasore A dire queste cose Chi lo sa? Cioè dobbiamo investigare Perché secondo me questa persona Non è una normale persona Secondo me questo non è un fan Può sembrare innocente con quella skin Ma Pensateci, questa skin è stata proprio fatta apposta, capito? Cioè, vedete, tutta quanta carina, pucciosa. Cioè, come mai questo invasore 3000... È, morto. è proprio innocente. Sì, lo vedo che è morto, ma è perché è un po' stupido, poverino. Cioè, però... È, è, è, è proprio... Nick, devi parlare comunque delle cose che sto parlando io. Cioè, è, sta... Allora, praticamente, è diciamo fa cose molto innocenti tipo vabbè, mette cartelli in giro ha la skin carina secondo me è una cosa molto innocente quindi mi puzza questa cosa mi puzza ecco sta impazzendo perché sta spammando il mio nome oh non lo so comunque vedremo capiremo meglio nella, nel, nel, nel prossimo video come funzionerà eh, in, nel caso scriveteci nei commenti voi che cosa ne pensate ciao ciao